2000 like, adesso Lascia il like, no, no, non stai lasciando like Devi lasciare like Sto per far uscire un format che sarà una bomba E uscirà soltanto Hai 2000 like Buongiorno a tutti ragazzi, qui il PiPega e oggi vi presenterò il mio Dream Team della YouTuber League È iniziato il girone di ritorno da pochissimo con la sfida tra Roma e Napoli Ma adesso, prima di proseguire, voglio farvi il mio Dream Team I top 8 giocatori che ho incontrato e che ho guardato nella YouTuber League del girone di andata Andrò a schierare proprio una formazione con un 2-3-2, con il, il portiere, ovviamente E vi dirò perché sono i miei preferiti giocatori poi che sono stati scelti per questa Dream Team Ci saranno esclusioni per piuttosto importanti quindi iscriviti al canale e metti like, metti like non vado avanti con l'ausilio di una grafica speciale andremo ad inserire in questo campo e in questa formazione i top 8 giocatori della youtuber league del girone di andata partiamo subito con la prima esclusione incredibile e in porta scelgo antoine della roma il motivo è abbastanza semplice ho deciso di selezionare un giocatore per squadra eh, almeno un giocatore per squadra per comporre questo mio dream team e antoine reputo essere il giocatore più forte della, della roma giocatore fondamentale non soltanto in porta ma anche per come abbiamo visto l'estate scorsa uh, Goleador con i tiri da fuori alla Youtuber uh, Summer Cup Per cui ho deciso di premiare Antoine Grande portiere, grande uomo, mi dispiace per Fene Che sapete essere il mio compagno Di squadra, nonché penso Uno dei portieri più forti Mai visti su Youtube e probabilmente Se non avessi eh, scelto di inserire Un giocatore per squadra Il portiere sarebbe stato Fene ma Preferisco mettere Antoine Passiamo poi ai due difensori centrali Ho deciso di unire Clas e forza fisica, tecnica e garra e quindi il primo difensore è Gigi, il capitano della Lazio, eh, giocatore contro cui ho giocato nella finale di andata della YouTuber League reputo un difensore veramente arcigno, ma allo stesso tempo bravissimo ad impostare, un giocatore fondamentale per la Lazio, il capitano carisma e reputo che in questo mio dream team ci stia perfettamente un, un baluardo un pilastro della difesa, quindi eh, il mio preferito uno dei miei preferiti, almeno in difesa è Gigi della Lazio. Di fianco Gigi ho deciso di inserire un giocatore come ho detto prima con garra, con temperamento e anche se non ci ho giocato contro perché nella partita contro l'Inter non era presente ho deciso di inserire Italo il difensore dell'Inter giocatore che mi piace tantissimo, l'ho visto anche alla youtuber Summer Cup uh, giocatore tenace, giocatore sicuramente che mi darà del filo da torcere nel girone di ritorno, difensore che probabilmente prenderei nella mia Juventus, uh, un giocatore con uh, la cazzimma, la, la forza Forza, quella che mi piace a me I giocatori Quelli che non mollano mai Per cui uh, benvenuto in questo Dream Team uh, Italo Ci stai benissimo Di fianco A Capitan Gigi Passiamo dunque A centrocampo Tre posti Per tantissimi giocatori È stato veramente Difficile scegliere I top 3 centrocampisti Del girone di andata O in generale I top 3 centrocampisti Che io vorrei In una Possibile Dream Team Per cui inizierei subito Con L'esterno Destro Che vorrei all'interno interno della mia squadra, è un giocatore dell'Inter, è un mio compagno di squadra ma non nell'Inter eh, ma nella vita di youtuber, sto parlando di Pierino dei Pier Las eh, la mia fascia destra sarà occupata da lui ho deciso di scegliere lui e non Gnabri che quindi è una delle mie esclusioni particolari, speciali e illustri, perché Pierino secondo me ancora non ha dato tutto quello che può, riesce a ricoprire secondo me molto nel campo, molto bravo sotto porta e soprattutto con queste leve lunghe riesce a, a farmi tutta la fascia con grande disinvoltura, sia in attacco che in difesa. Quindi ho deciso di dare a lui la mia fascia destra, in mezzo al campo è stato parecchio difficile scegliere perché ci sono tanti giocatori forti ci sono tanti nomi illustri ma ho scelto il più forte secondo me in assoluto che è Off Samuel del Milan eh, nonostante io non, non ci abbia giocato contro eh, so benissimo quanto è forte Off Samuel, lo conosco da tanti anni, abbiamo giocato contro a calcio eh, in categorie eh, assieme addirittura per cui non, non c'è bisogno di presentarlo stiamo parlando del pallone d'oro di Youtube, stiamo parlando forse del il giocatore più forte in assoluto um, su YouTube Italia per cui in mezzo al campo voglio stare tranquillo, voglio stare uh, al sicuro sia in difesa che in attacco per cui le redini del centrocampo le do a lui. Sulla fascia sinistra ho deciso di premiare un altro finalista della YouTuber League, ho deciso di dare questo spazio a Sespo perché è un giocatore che a me piace particolarmente, mi piace come interpreta il calcio, è un giocatore molto simile a me anche se abbiamo più ruoli e caratteristiche differenti però capisce il calcio vede il calcio e ho deciso quindi di dargli questa, questo spazio nel mio Dream Team eh, a discapito di Fratino che non farà parte del mio Dream Team e non per mancanze di Fratino, io stravedo per, per, per Andrea però ho deciso di premiare Sespo proprio perché lo vedo molto più affine a me nel modo di giocare E che non me ne voglia poi Fratino che mi romperà le palle, Non mi ha messo nel Dream Team, eh, eh, vabbè l'importante è che noi comunque vinciamo poi chi scelgo nel mio dream team non sono affari tuoi per cui fratino in panchina sespo in campo e adesso andiamo ai due attaccanti prima di parlare degli attaccanti però mi raccomando fatemi sapere nei commenti il vostro dream team del girone di andata o il vostro dream team in generale di tutti questi creator che hanno fatto parte della youtuber league e che in un modo o nell'altro vi hanno emozionato quindi fatemi sapere subito nei commenti quali sono i vostri top 8 giocatori preferiti allora in attacco io parto subito dal mio compagno di squadra, e questa volta sì, compagno di squadra della Juventus, perché nel suo ruolo per me è il più forte in assoluto, ho la fortuna di giocarci insieme e ogni volta è un'emozione perché ci intendiamo a meraviglia e quindi... In attacco il primo attaccante è Luca Campolunghi, il mio bomber, colui che ci ha spinto eh, verso la vittoria del girone di andata con i suoi gol, nonostante la prima partita non, non è potuto esserci per infortunio, poi si è ripreso alla grande sia contro il Milan che in finale contro il Lazio, per cui il mio primo giocatore in attacco in assoluto che sceglierei dovessi fare un draft, dovessi pescare in mezzo ai giocatori sarebbe proprio Luca Campolunghi, per cui la numero 9 per lui. Concludiamo dunque con l'ultimo attaccante ma non è finita qui ci sarà anche l'allenatore e l'ultimo attaccante l'ultimo giocatore che comporrà il mio dream team è Simone Crispo ovviamente il bomber del girone di andata assieme a Luca Campolunghi giocatore con il quale non ho ancora giocato né contro né con l'ho visto l'estate scorsa ed è stato veramente super nel, nel suo modo di giocare nel modo di segnare è un giocatore che aiuta anche la squadra per cui um, per caratteristiche forse si assomiglia un po' più a me da quel punto di vista rispetto magari a Luca però insieme a Luca compongono secondo me un team d'attacco Veramente stellare, spettacolare. Infine, giustamente, il miglior allenatore è Tatino. <ride> Nel senso, talismano se ce n'è uno dovrebbe andare ad allenare probabilmente anche la Juventus. Qualunque cosa tocca crea oro, per cui il Gia Tatino che è stato sicuramente per distacco il miglior allenatore del girone di andata e chissà, probabilmente, non lo so, potrebbe diventare il miglior allenatore del torneo. Magari al posto di Allegri, magari diventerà il capo del mondo. <ride> non so se lo sapremo neanche mai, però Tatino è il mio allenatore di questo Dream Team. E voi ragazzi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando 2000 like per iniziare un nuovo progetto su YouTube, grazie mille per tutto il supporto che mi date, anche se in questo mese non sono riuscito a fare i video, il mio piede sta bene, tornerò in campo con la YouTuber League molto presto e sono molto contento del supporto che mi date su TikTok, su Twitch, su YouTube, ovunque, siete veramente i numeri uno, grazie mille, sempre forza Juve e fatemi sapere nei commenti il vostro Dream Team. We'll